Adesso apriamo un altro mondo, quello della musica klezmer, la musica ebraica, ascolterete qualcosa che è attinente alla Shoah, qualcosa che a volte è una preghiera, ma a volte si trasforma anche in festa, da musica in una festa per le emozioni, ma non dimentichiamoci mai che la musica klezner che cerca di imitare lo strumento, la voce, quindi con effetti particolari, vuole essere, una, vuole essere in primo luogo sempre una preghiera. Sholem Alichem, salute a tutti voi.